Ciao a tutti, oggi prepareremo le lingue di pizza senza glutine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono miscela per pizza senza glutine, lievito di birra, acqua, olio evo, sale, zucchero, passata di pomodoro condita con sale, olio e origano, mozzarella, olive nere e salame. Diamo il via alla ricetta.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 Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro che abbiamo infarinato con farina per celiaci. Allarghiamo l'impasto con le mani formando un rettangolo. Tagliare delle strisce e posizionarle su una teglia rivestita con carta da forno. Condire con salsa di pomodoro. Salame. e olive cuocere in forno per riscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti riprendere le lingue dal forno mettere la mozzarella e cuocere nella parte più alta del forno per altri 10 minuti le lingue di pizza sono cotte serviamole lingue di pizza senza glutine. Grazie e alla prossima ricetta!